Salve a tutti ragazzi, qui il vostro palmelone 98 che vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Oggi vorrei parlare di un film della Disney uscito circa 4 settimane fa, penso. Si tratta di Zootropolis, 55 classico della Disney e terzo film dell'omonima casa produttrice con protagonisti degli animali che vivono in un mondo senza la presenza di esseri umani. Quando è uscito il primo trailer non sono rimasto molto soddisfatto, mi aspettavo degli standard molto più bassi rispetto ai precedenti classici. Poi sono usciti altri due trailer migliori del primo e quindi il film ha incominciato a incuriosirmi. Così quando è uscito sono andato al cinema e devo dire che mi è veramente piaciuto. Purtroppo non posso parlarvi di tutto il film, poiché non dispongo momentaneamente di esso e non possiedo diritti sufficienti per fare una recensione completa. Quindi parlerò generalmente del film e mi soffermerò su qualche particolare. Ah, e per la cronaca, eh, siccome si tratta di un film della Disney, ogni volta che parlerò di un film della Disney, farò una recensione, un video, qualunque altra cosa, dovrò indossare questo ok allora la trama è molto interessante abbiamo una volpe e un coniglio che nonostante siano nemici naturali devono collaborare per risolvere un caso molto complicato. La storia è ambientata in una città in cui tutti gli animali, che siano erbivori o che siano carnivori, vivono in completa tranquillità. Questa città, o meglio metropoli, è strutturata in modo tale da accogliere ogni genere di animale e che vive in un habitat ben specifico, ad esempio abbiamo la foresta pluviale, oppure una zona mm, per roditorio, animali minuti e così via. Per quanto riguarda i personaggi, essi assumono dei comportamenti molto simili a quelli degli umani. Infatti devo dire che c'è stata una grande evoluzione dei classici Disney, infatti da Biancaneve siamo arrivati fino a Zootropolis che contiene delle caratteristiche molto simili a quelli della vita reale. Inoltre in questo film possiamo trovare il classico esempio di banalità del male, cioè che il male non può mai essere banalizzabile ma può essere compiuto da persone banali. Mi spiego meglio. Ad esempio, se viene commesso un omicidio, noi ci aspettiamo che sia stato compiuto da una persona di straordinaria importanza, da qualcuno di forte, molto conosciuto in tutto il mondo. Ma alla fine questa persona si rivela un essere invisibile, un essere che non è, non è molto conosciuto, che appare innoco, ma che alla fine invece si dimostra molto letale. Tranquilli che non vi spoilerò nient'altro su Cattivo del Film, quindi state calmi. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, non è male, anche se ho riscontrato alcuni sbagli di doppiaggio su pochi personaggi, come ad esempio la donna la truffaldina, oppure come il Brady bon Flash. E qui mi pare un po' strano perché dal trailer me l'aspettavo meglio il doppiaggio, invece non mi ha molto convinto qui nel film, se devo essere sincero. Ha. Ha. Ha. Tuttavia, la maggior parte dei personaggi sono stati doppiati e rappresentati molto bene, soprattutto i protagonisti. E per quanto riguarda la grafica e le musiche, anche esse sono veramente ottime. Quindi io vi consiglio di andarla a vedere perché è bello, sa intrattenere ed è anche divertente, non solo ovviamente per i bambini, ma anche per gli adulti e per altre persone di tutte le età. Quindi. Qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, mi spiace non aver potuto fare una recensione completa ma come vi ho già detto non, avevo, non ho diritti a sufficienza e per questo devo ringraziare la vista e anche Youtube se non mi permettono di fare questo tipo di cose. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo con un nuovo video. Ciao a tutti!